Buonasera a tutti e a tutte, carissimi amici della Chiesa Cristiana Vetero-Cattolica. L'evento di stasera si intitola Teismo Post-Teismo, Parlar di Dio, Parlare a Dio. Una frase ovvia, ma non così tanto. Insieme a me e a Madre Teodora abbiamo l'onore di poter dialogare con Paolo Gamberini, presbitero dell'Ordine dei Gesuiti, filosofo, teologo docente di Cristologia, Trinità e Teologia Ecumenica negli Stati Uniti e attualmente presso la Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale. Autore di numerosi studi e responsabile della Cappella Universitaria di Roma. Poi abbiamo il pastore valdese Sergio Manna, teologo, esperto in orientalistica, pastore eh, pastor, si occupa di pastorale clinica ed etica ed è docente di questa materia presso la facoltà valdese di teologia in Roma, è consulente presso la tavola valdese ed è autore anch'esso di testi in materia. E poi abbiamo il nostro fratello Claudio che ormai conoscete, teologo, filosofo, storico e mh, è anche educatore e formatore. Insieme a me, madre Teodora, che ormai anche, anche carissimi amici e carissime amiche conoscete, abbiamo la sua favolosa presenza, a cui lascio la parola per poter presentare magari meglio i nostri ospiti e i nostri esperti sul tema ma mi sembra che tu li abbia presentati benissimo, anche se su tutti ci sarebbe ancora tantissimo altro da dire, ma poi dopo non dicono niente loro, quindi meglio lasciargli la parola. E io la lascerei subito al professor Gamberini chiedendogli, ecco, parlare di, parlar di Dio, parlare a Dio. Il fatto è che sembra che a cambiare non sia solo il linguaggio con cui parliamo di Dio, quella è una cosa ovvia, col mutare delle culture, muta il modo di parlare, ma il modo di concepire Dio. E qualcuno ogni tanto ha l'impressione, non sa più se stiamo parlando del Dio di Aristotele, del Dio di Tommaso d'Aquino, del Dio di quei vecchi testi raccolti in quel testo che si chiama Bibbia, o forse stiamo uscendo da quel tentativo di far dire alla Bibbia quello che dicevano i filosofi e ai filosofi quello che dice la Bibbia. Non lo so, ecco domande che mi pongo da persona che non ne sa nulla. Se posso avere un chiarimento vi ringrazio molto. Bene, allora io ringrazio innanzitutto dell'invito uh, che la Chiesa Vetro Cattolica uh, cristiana mi ha fatto Uh, e ringrazio anche coloro che sono qui presenti, con cui inizieremo un po' a dialogare. Beh, Teodora, tu hai detto qualche cosa uh, di vero, uh, cioè um, non è scontato che uh, cambiando uh, le parole, cambiando il linguaggio, non venga anche modificato quello che è il contenuto a cui fanno riferimento sia il linguaggio che anche il pensiero su quella realtà che noi chiamiamo Dio. Uh, rimanendo in tema di uh, dimensione ecumenica, perché questa sera un, un gesuita viene ospitato uh, dalla uh, chiesa vetro cattolica e cristiana, è presente anche un pastore uh, valdese, allora per me è innanzitutto molto bello e credo che sia segno anche Uh, di questa dimensione ecumenica del pensare e uh, colgo anche l'occasione uh, di gratitudine perché la rivista Protestantesimo nell'ultimo uh, numero, del, uh, numero del, del 2020 ha pubblicato una serie di interventi sul dire Dio oggi e tra questi c'è anche un mio saggio all'inizio proprio sulla questione del post -EISO. Allora, andando un po' alla domanda di Teodora, io vorrei rifarmi alla, a una espressione molto profonda del, uh, del Concilio Vaticano II nella Costituzione Gaudium e Spes al numero 5, che dice uh, così, il genere umano passa da una concezione piuttosto statica dell'ordine delle cose a una concezione più dinamica ed evolutiva. Ciò favorisce il sorgere di un formidabile complesso di nuovi problemi che stimola ad analisi e a sintesi nuove. Uh, questa espressione del Concilio uh, calza perfettamente uh, nella questione che vogliamo questa sera in breve esporre, cioè allora, la necessità di un cambiamento di linguaggio, la necessità uh, di far proprio un paradigma diverso che non è più quello appunto eh, dei secoli passati, un paradigma il quale cerca anche di affrontare, come dice il testo qui del Concilio, eh, nuovi problemi. Faccio soltanto alcuni eh, esempi, extraterrestri in altri pianeti, oh, la dimensione di spazio-tempo così come viene concepita attualmente dalla fisica dopo anche la svolta di Einstein, in che modo influisce nel concepire un evento come quello per noi cristiani fondamentale dell'incarnazione che è puntuale. E poi anche il discorso sulla materia. Dio che si è fatto carne, la carne fatta di materia, ma come concepire questa materia specialmente uh, con la, la ricerca scientifica e con le analisi che ha fatto anche la fisica quantistica come vedi teodora ci sono varie discipline che entrano in gioco in questa formulazione e uh, possiamo dire che sia la fisica quantistica sia l'evoluzione ma sia anche la ricerca biblica sta cercando sempre più di cogliere un po' che cosa, quell'aspetto di uh, novità che queste varie uh, discipline stanno facendo. Beh, ti direi una cosa, non è nulla di nuovo sotto il sole, anche perché la stessa realtà di uh, nuovi paradigmi uh, è qualcosa che uh, il pensare biblico, cioè la Bibbia stessa, ha cercato sempre di uh, rendere presente. Per esempio, uh, la vita è scritta all'interno di un modello geocentrico. Bene, questo non è più il modello entro cui noi comprendiamo appunto la realtà, passando da un modello geocentrico ad uno eliocentrico. Ma c'è anche il, il cambiamento, come dicevo prima, dalla fisica classica alla fisica quantistica, che comporta una rivoluzione, Abbiamo perso il professor Gamberini, spero di no. filosofico, Dalla metafisica platonica alla filosofia. Prego. E mi sa che ti abbiamo perso. E se puoi ricapitolare le ultime frasi, che, che abbiamo perso la connessione, mi sa. Sì, adesso mi sentite? Perfetto. E dicevo allora, anche dal punto di vista filosofico, c'è stato un approfondimento di quella che è la dimensione dello spirito. Allora, tutti questi vari elementi ci fanno capire che la comprensione del Dio, quello che viene chiamato normalmente teismo classico. Parola questa che vuol dire appunto Dio nella, in una visione classica uh, della realtà, cioè di, uh, il mondo, come creazione di Dio e Dio che è trascendente. Uh, bene, questa dimensione del teismo è stata alla luce delle, dei cambiamenti di paradigma che prima elencavo, uh, sia dal punto di vista cosmologico, della fisica e anche della, della concezione dello spirito. Bene, questi uh, vari cambiamenti di paradigma hanno fatto sì che sempre più si, uh, si è lasciato l'immagine di Dio che uh, veicola il teismo classico uh, e si è arrivata a quella che è la concezione del post-teismo. E credo che su due punti fondamentali questo lo si può notare, cioè uh, è nella presente uh, visione post-teista il uh, diciamo così, il rifiuto di, di pensare Dio fuori dal mondo, che interviene di volta in volta attraverso dei miracoli o attraverso interventi prodigiosi, e secondo, il concepire la realtà creata come qualche cosa che non è fin dall'eternità presente in Dio stesso. Questi credo che siano gli elementi essenziali di una visione post-teista. Voglio anche precisare una cosa, io qua non è che rappresento il posteismo come se fosse una cosa definita, troviamo sotto questo termine posteismo moltissimi che presentano una visione simile a quella che io ho adesso presentato oppure una visione un po' differente. Vorrei allora concludere questo mio primo, ecco, è un primo intervento così tanto per essere un po' più chiaro in quello che è il concetto di posteismo. Con questa diapositiva vi faccio vedere le tre posizioni che uh, ho voluto uh, ripresentare. Vorrei dire che nella terza, quella uh, che qui è indicato come panenteismo, che è il modello teologico uh, fatto proprio dal post uh, bene questa visione qui ora, è una visione e, e qui rispondo proprio direttamente a, a teodora che non è estranea dalla bibbia uh, certamente nella bibbia non troviamo una filosofia non troviamo un pensiero di abbiamo vari strati vari livelli di, mo, uh, di modelli di, di concezioni ebbene credo che Uh, il modello panenteista è uh, ben presente in quella che è la uh, letteratura biblica. E qui, per concludere, faccio un piccolo esempio, cioè uh, l'esempio, come vedete, uh, di questa dinamica uh, che uh, riassumo qui certamente un po' tutto l'Antico e il Nuovo Testamento con al centro, come vedete, uh, Gesù Cristo, cioè il, la, la dinamica di umanizzazione di Dio, eh, è molto bello quel, uh, um, quel versetto di Isaia 57, 57 che dice appunto uh, io sono Dio l'eccelso che abito in alto, ma abito anche con gli ultimi, con i, uh, i derelitti, coloro che sono oppressi. E uh, per noi cattolici romani oggi uh, ho celebrato appunto la Messa e le letture che venivano offerte in questa settimana che ci precede all'Ascensione alla, all erano molto interessanti. Perché citava uh, la, la prima lettura: cita il discorso di, uh, di Paolo agli Ateniesi, eh, la citazione di quel poeta uh, classico della tradizione probabilmente stoica, in cui si dice che in Lui ci muoviamo e esistiamo. Un accenno alla visione panenteista. E dall'altro il ritornello del Salmo, uh, in cui uh, si diceva i cieli uh, uh, e la terra sono pieni della tua gloria. Ora, la pienezza di questa gloria non è solo in cielo, ma anche in terra. E qui vedete un po', vi ho messo, come questo, questa figura di, di Dio Adonai si uh, realizza e si manifesta nella sua uh, profondità attraverso figure di mediazione, qui vedete sapienza, parola, spirito, messia, figlio dell'uomo, fino ad arrivare alla sua realtà uh, per noi cristiani emblematica che è Gesù di Nazareth, ma proprio perché perché alla fine lo stesso procedimento dall'alto al basso di umanizzazione di dio è un procedimento dal basso verso l'altro di divinizzazione quindi direi la scrittura stessa ci spalanca una visione dinamica e direi anche evolutiva a cui faceva riferimento gaudium espessa al numero 5 ecco direi concluso qui in breve i punti salienti almeno della mia visione di post-teismo. Grazie. E Sergio, dimmi, non so bene cosa, cosa pensarne, il fatto è questo, determinate immagini del post ci portano indubbiamente ad alcune espressioni dell'universo religioso filosofico dell'induismo. Tu che, che i sistemi religiosi e filosofici li hai, li hai studiati, che sei vissuto a lungo in India, che, che cosa ci puoi dire di questa obiezione che tutto sommato è tanto comune? Allora, io direi già questo, che se eh, ci soffermassimo su quello che ha detto fin qui Paolo Gamberini sul posteismo, tutto quello che ha detto finora va bene, cioè ciò che ha fatto problema nell'ambito teologico sono alcune eh, posizioni che sono quelle espresse da, da Reverendo Spong, da Leners, da Vigil, da Villa e eh, ad esempio, tanto per fare un esempio, se vogliamo fare una in questo senso quando per esempio Vigil parla di Dio non parlandone più ovviamente in termini teistici perché eh, per riprendere Spong per esempio il teismo è morto non possiamo più parlare di Dio in termini teistici quando Vigil ne parla come di una realtà cosmica sacra totale di cui noi siamo parte eh, io non posso non pensare a all'Advaita Vedanta, che è uno dei sistemi religiosi e filosofici indiani, che dice una cosa molto interessante. Dice che eh, sostanzialmente l'assoluto, ecco, non possiamo rappresentarcelo in maniera teistica, eh, noi abbiamo questo, l'assoluto è il Brahman, possiamo dire, lo spirito universale. E noi siamo Atman, spirito eh, individuale, personale, in realtà queste due realtà, l'Atman e il Brahman, tra l'altro è interessante che il termine Atman, eh, che è sanscrito, è imparentato poi ovviamente con le derivazioni delle nostre lingue, ad esempio, il tedesco Atman significa respirare, quindi l'Atman è anche il soffio vitale, possiamo dire. Ecco, quest'anima individuale e l'anima universale, secondo la Dvaita Vedanta, in realtà sono la stessa cosa. Allora, qual è il mio compito? Non è quello di pregare una divinità teistica ma è di realizzare la mia unità con questa divinità quindi attraverso la meditazione attraverso lo yoga io devo realizzare che la molteplicità che mi circonda in realtà è un'illusione esiste soltanto l'uno non esiste il molteplice io anima individuale atman devo realizzare che sono identico al brahman devo eh, realizzare questa unità e pensate che in questa visione lo stesso comandamento dell'amore che noi troviamo un po' in tutte le culture religiose, in tutti i testi sacri trova anche il suo proprio nella sua spiegazione ad esempio eh, Vivekananda diceva eh, perché io devo amare il mio prossimo devo amarlo perché io sono il mio prossimo tat tvam asi tu sei quello, cioè io sono l'altro, esiste solo l'uno, e quindi perciò io devo amare il mio prossimo. E quindi c'è questa visione molto elevata dell'assoluto: esiste soltanto l'uno, il molteplice, e Maya, è illusione. E la cosa interessante è che, però, quando si tratta di eh, scendere eh, nella pratica quotidiana, le cose poi cambiano. C'è un bellissimo aneddoto che riguarda la vita del fondatore dell'Advaita Vedanta, il filosofo teologo Shankara, eh, rispetto al quale si diceva che una volta stava in profonda meditazione per realizzare questa identità con il Brahman, con Dio, con l'assoluto, a un certo punto arriva un elefante inferocito. Allora, immaginate un elefante inferocito... Lui pur in profonda meditazione apre gli occhi e vede questo elefante che gli sta correndo addosso e allora che cosa fa? Che cosa fa? Scappa, perché non vuole essere travolto dall'elefante. Allora a un certo punto i suoi discepoli gli gridano «He Shankar, Hati Maya He!» Cioè Shankara, l'elefante è maya, è illusione. Allora perché corri? Al che lui risponde «Anche la mia corsa è maya!» Anche la mia È <ride> illusione. Allora, questo, ehm, il modo in cui viene rappresentato l'assoluto, non più eh, Dio, non più eh, una visione teistica, è molto vicina a questa concezione del divino che noi troviamo nella Advaita Vedanta. Non bisogna, però, dimenticare che eh, l'induismo, che è un nome contenitore, l'abbiamo inventato noi occidentali, perché si tratta di una serie di sistemi religiosi, filosofici, perfino di religioni diverse tra di loro, conosce sia la dimensione eh, non teistica della rappresentazione di Dio, come l'abbiamo nella nell'Advaita Vedanta, ma conosce anche eh, il Dio invece che è in qualche modo è rappresentabile, addirittura il Dio possiamo dire che si incarna le famose discese eh, di Dio, ad esempio se pensate allo shivaismo, allo shaktismo, al vishnuismo, c'è un dio principale, nel Visnuismo è Vish, eh, Vishnu, il quale però in determinati momenti si incarna, scende sulla, sulla terra per salvare il mondo. Ovviamente, a differenza del cristianesimo, che eh, sostiene che Dio sia incarnato una sola volta in Gesù Cristo, in questi sistemi, in queste visioni, Dio si incarna più volte nel corso eh, della storia, e addirittura mi è capitato quando ero in India di essere in qualche tempio dove tra le molteplici incarnazioni di Dio si trovava anche Gesù Cristo ricordo un tempio nel quale ho trovato eh, Cristo rappresentato secondo la famosa iconografia del Sacro Cuore questo insieme a tutte le altre incarnazioni di Vishnu eh, allora questo è uno degli aspetti che mi ha fatto riflettere leggendo alcune Rappresentazioni di Dio non teistiche che sono quelle portate avanti dal posteismo, come a dire è qualcosa che già c'è da millenni: già c'è questa rappresentazione dell'assoluto. L'altra cosa che mi ha fatto anche pensare all'India è eh, la riduzione in alcuni autori della figura di Gesù Cristo al Cristo etico. Allora, questo lo troviamo da più parti, c'è la necessità, eh, cito eh, Ferdinando Sudati, che è il curatore delle opere di Sponga in Italia e che ha fatto tantissime conferenze, si è espresso più volte in questo senso, ed è un sacerdote cattolico. Dice che la religione cristiana è da rivedere e deve rivedere l'intero impianto dottrinale, superando anche il timore di dover mandare al macero gran parte della teologia speculativa che gli ha fatto da sostegno. Il cristianesimo ha ancora molto da dire, riscattando il cuore dell'insegnamento di Gesù, quel poco che rimane della religione cristiana una volta sfrondata dal mito, ma che in realtà è molto, è il tutto. Allora, la riduzione di Gesù possiamo dire al Cristo etico. E questo mi ha fatto pensare a un'altra figura molto interessante eh, del mondo indiano, Ram Roy. Roy. Ramohan Roy era hindu, è nato nel 1772, morto nel 1833 e si è confrontato intensamente con le scritture cristiane perché era un bengalese, a un certo punto i missionari protestanti come facevano all'epoca, ogni volta che arrivavano in un paese la cosa fondamentale era apprendere le lingue e fare la traduzione della Bibbia. Allora si rivolgono a Ramohan Roy il quale deve tradurre eh, le scritture con grande competenza. Ramo Han Roy facendo questa operazione, a un certo punto eh, pubblica un libro, lo pubblica nel 1820 con il titolo I precetti di Gesù guida alla pace e alla gioia. Lo pubblica in sanscrito, in inglese e in bengoli, che era la sua lingua. E che cosa fa? una cosa molto interessante è che ciò che invitano a fare personaggi come Spong o altri esponenti del post-teismo, lui dice ma in fondo che cos'è importante del messaggio di Cristo? Togliamo di mezzo tutti i discorsi dei miracoli anche perché se andassimo a scavare nelle eh, scritture eh, indiane, nelle scritture hindu ce ne sono di molti più grandi, non ci interessa. Mettiamo da parte le, le parti cosiddette storiche che sono pure contraddittorie, ciò che conta è il messaggio di Gesù Cristo. E quindi sostanzialmente, lui pubblica questo libro in cui c'è un'ampia selezione eh, di citazioni degli insegnamenti di Gesù. Lui dice ciò che conta e che può essere utile, ciò che trasforma la vita, e ciò che Cristo ha insegnato. Ad attaccare Ram Mohan Roy non saranno gli Hindu, saranno proprio i missionari. William Carey e soprattutto Joshua eh, Marshman avranno eh, tutta una serie di dispute con Ram Hanroy, Roy, per esempio come dice anche il reverendo Spong in una delle sue tesi, l'espiazione vicaria di Gesù Cristo, questa idea che Gesù muoia per salvare il mondo, è un'idea barbara e questo lo dice già eh, a suo tempo eh, Ramo Hanroy e Ecco, sostanzialmente la cosa che mi colpisce è che ciò che tende oggi ad affermare eh, il, il post-teismo è qualcosa che è stato già detto secoli e secoli fa. Eh, la cosa interessante è che questo viene fatto da una prospettiva cristiana. Si tratta di cristiani che in qualche modo eh, ritengono che la fede, così come è, espressa, è stata espressa nel corso dei secoli, Oggi non comunica più a nessuno e si tratta di eh, operare qualche cambiamento. Ecco, la cosa interessante è che ciò che appare nuovo, eh, io in realtà lo trovo abbastanza vecchio, ma su questo poi ritorneremo magari in un secondo giro. Però è interessante proprio questo, che sia la riduzione di Gesù al Cristo etico, sia questa rappresentazione dell'assoluto, eh, così come ci viene presentata, ricorda molto da vicino eh, qualcosa che già esiste in un'altra espressione di spiritualità e di fede religiosa che è appunto in questo caso l'Advait Vedanta Beh, io sono un po' parecchio perplessa poi dopo, dopo vi faccio domande cattive a tutti eh? non vi preoccupate <ride> Ma... eh beh, tanto mi conoscete che sono cattiva, lo sapete già Frate Claudio tu che hai un ventaglio di conoscenze e esperienze che attraversa una molteplicità di espressioni culturali, eh, sai a me che cosa mi manca in questo discorso finora? A parte qualche accenno qua là su cui in realtà Paolo si potrebbe parlare e discutere. Eh, io dicevo, qua si sta parlando del nostro rapporto con Dio, in termini filosofici. Io ci sento tanto l'ontologia classica. La Bibbia parla del nostro rapporto con Dio in termini di alleanza. Filosofo, tu, tu li fai dialogare. Aristotele lo metteresti accanto a quel tale che ha preso il nome di Mosè? No allora io provo a partire grazie a te ma io provo a partire da un altro presupposto mi sento molto vicino a quello che diceva paolo ganderino mm. eh, soprattutto al panenteismo perché eh, un, una serie, ravviso una serie di eh, elementi biblici um, Innanzitutto non metterei Aristotele vicino a Mosè per una semplice ragione. Nell'ebraismo, eh, non essendoci il verbo essere, costruire una metafisica dell'essere diventa discretamente problematico. Non solo, Mosè è un legislatore che riceve da Dio Due forme di rivelazione, la Mishnah e l'Alaka. Riceve cioè la legge orale e la legge scritta. E fondamentale la legge orale. Ma in realtà il presupposto da cui volevo partire era un altro. Ed è questo. Cosa vuol dire oggi con la storia che abbiamo alle spalle? parlare di Dio e in quali termini parlare di Dio perché eh, io vorrei partire dalla frase di Nietzsche nella Gaia Scienza Dio è morto e l'abbiamo ucciso noi ma il contesto in cui il folle grida questa frase è il mercato ovvero il mercato e tutti rimangono assolutamente indifferenti il mercato come regolatore come normatore della realtà e dunque un mondo che diviene autonomo cioè che scopre o nel mercato o nella scienza o nella commissione dei due in quella che io amo definire tecnoscienza. Uh, e l'applicazione dunque della scienza alla pratica e quindi al mercato il proprio regolatore e non ha più bisogno di un eteronormatore cioè di una normazione che viene dall'esterno il teismo secondo me ha questo problema di voler vedere il normatore del mondo della realtà eh, fuori da sé e non in sé eh, a me viene in mente sempre quando parlo di questi argomenti a me viene in mente sempre una, un aspetto estremamente tragico forse perché essendo torinese pare iso you know, eh, un aspetto assolutamente tragico che viene raccontato da Ele Wiesel. Mm. Vengono condannati a morte quattro detenuti di Auschwitz che verranno impiccati nella piazza degli appelli, tra cui un bambino. Mm. Ah, sì. I tre adulti muoiono gridando la loro fede. Il bambino muore senza dire nulla. Un, uh, un altro detenuto alle spalle di uh, Elie Wiesel sibila, Dov'è Dio? E mentre Elie Wiesel passa davanti a questo bambino, che è ancora vivo perché la lingua è ancora colorita ed è, sta agonizzando oramai da molto, Eli Wiesel dentro di sé dice. Appeso a quella porca. Ecco, forse qui abbiamo la chiave. La chiave per rispondere anche al grido di Paul Tillich: A Verdun Dio non c'era. E per rispondere a Nietzsche, alla provocazione di Nietzsche. Dio è dentro alla storia, dalla parte degli sconfitti della storia e in marcia con loro allora per rispondere a spong alla sua prima tesi che inizia con quell'affermazione brutale il teismo è morto a me non piacciono mai queste affermazioni così forti e conclude però dicendo c'è bisogno di una nuova concettualizzazione di dio la tesi 1 termina con queste parole ecco forse la nuova concettualizzazione di dio è un Dio che non è onnipotente, se non nella po in, in potenza, che non è onnipotente in atto. Un Dio che, forse forzando un po' la mano e provocando, che è partigiano, cioè che è di parte, ma in fondo è il Dio biblico, perché il Dio biblico quando libera dall'Egitto e poi si trova con il popolo nuovo perché nel deserto sono morti coloro che in sé avevano ereditato la cultura della schiavitù e si trova il popolo davanti a gerico fa crollare le mura di gerico è un dio che si schiera da una parte precisa perché è il dio dell'alleanza il dio del beritto e in questo suo essere di parte, in questo suo essere partigiano, diviene contemporaneo, cioè in grado di superare quella ostilità che oramai abbiamo nei confronti del teismo classico. Perché di fronte alla Prima Guerra Mondiale, la Prima Grande Guerra Tecnologica, le mitragliatrici, i carri armati, l'arma aerea, il gas, in cui l'uomo diviene non più l'eroe che combatte, come nel, ancora nelle battaglie risorgimentali, ma diviene parte meccanica della lotta, diviene strumento a sua volta degli strumenti, e di fronte alla tragedia della Shoah, a questo buco nero che risucchia la civiltà occidentale perché poi diciamocela tutta il dio teista è un dio occidentale non è il dio cosmico capace di parlare all'africano e capace di parlare all'asiatico e capace di parlare al sudamericano è il dio che pretende la conversione all'occidente e sembra quasi al di là delle intenzioni espresse, e sembra quasi la polemica tra Paolo e Pietro, se bisogna diventare ebrei per poter diventare cristiani. Allora, per poter essere cristiani bisogna assumere la cultura occidentale, perché poi dietro l'idea di teismo c'è questo nel concreto. Quando io ero in Nicaragua, vedevo la difficoltà dei dei contadini dei, dei destierrados dei, degli indios a cogliere la nostra teologia perché del tutto estranea al loro mondo perché del tutto estranea alla loro re, relazione con la realtà e forse siamo chiamati a convertirci dal nostro essere occidentali. Poi, vabbè, Asor Rosa, quando durante la, prima, la seconda guerra del Golfo, perché la prima è quella tra Iran e Iraq, eh, durante la seconda guerra del Golfo, scrisse quel bellissimo volumetto eh, sull'Apocalisse e fuori dall'Occidente: è possibile uscire dall'Occidente? No, concludeva lui: non è possibile uscire dall'Occidente perché è diventato la forma globale del mondo ma noi siamo chiamati a essere la contraddizione allora io leggerei il postdeismo come una provocazione ad andare verso le culture negate e ad assumere il punto di vista delle culture negate anche nei termini della ricomprensione di Dio e dello stesso Evangelio mm. Interessante, vero? No, no, tutt'altro. Interessante, io mi trovo te lo puoi immaginare benissimo. Eh, quando io provocavo parlando di Mosè, tu l'hai ripreso nella sua versione ebraica, cioè il Mosè legislatore. Io, naturalmente, pensavo a Mosè nel senso dei cinque libri cosiddetti di Mosè, che sono più il diario di viaggio, no? Poi tutto sommato, ecco però è indiscutibile che questo Dio partigiano dalla parte degli sconfitti è un filo rosso che percorre tutta la Bibbia, è sempre il secondo che se lo trova accanto, no? Abele, eh, l'ultimo dei figli, eh, anche questo Dio che non ti risponde ma ti sta accanto, Giobbe, e in fin dei conti Gesù che cos'altro è? qui sono d'accordissimo eh, però mi rimangono diverse adesso vi do il secondo giro vi chiedo alcune cose chiederei a Paolo di spiegare meglio il rapporto fra realtà creata ed eternità di Dio perché io non l'ho capito cioè proprio eh, fisicamente ho capito male quello che hai detto e penso che invece sia uno dei punti fondamentali mi rimane il grosso problema, tu parlavi dell'essere norma a se stessi, Claudio, che va pure mm -hmm. bene, e mi domando quanto ciò sia possibile perché mi viene in mente con orrore il tentativo di Hobbes che ci è riuscito benissimo, basandoti sull'ammazzarsi l'un con l'altro, <ride> e Ma ce poi ne poi saranno uomini. No, Devo ah, eh, sì. E... E Un'altra domanda grossa che mi sorge, che io penso che, che sia un po' di tutti, anche que di quelli che ci ascoltano, e, quando tu parli di un Dio dalla parte degli sconfitti, parli di qualcuno a cui io posso dire tu. Ecco il testo di oggi, no? il nostro titolo di oggi, parlare di Dio, noi finora abbiamo parlato di Dio, posso parlare a Dio o parlo con lo specchio? Naturalmente è chiaro che c'è l'unità, se no Sennò non crederemmo nell'incarnazione. Ma in questa incarnazione, la persona che è diversa dall'individuo, cioè non parlo della persona nel suo isolamento, ma della persona come la vediamo per esempio nelle immagini poetiche di Cristo risorto, cioè la persona che rimane con la sua storia, rimane lui, non si fonde non diventa solo un io ci sono perché 4 più 4 fa sempre 8 e quindi il 4 rimarrà nell'8 in altre parole quando io dico Teodora Teodora ha una vocazione ma vale per frate Claudio per pastore Sergio per, per padre Paolo ha una sua consistenza nella relazione con Dio o finisce con Maia ecco e quindi naturalmente dietro a questo c'è cioè, rimane un'alterità un fra Dio e uomo colmata quanto volete ma colmata come dicevamo una volta per grazia ecco, non per natura e a questo punto domanderei in particolare a Sergio nella tua prospettiva di Astore, che ne dici? Il posteismo è una strada percorribile? Da chi In che ordine volete intervenire? Quello di prima? Li, li hai seccati tutti. Bene. Che ho fatto? Li hai seccati tutti. nel senso no, che non... gli ho rotto le scatole. Eh. No, no, Teodora, tu hai, hai dato la parola a Sergio, quindi io non, non sono intervenuto. Ma se vuoi ma che no, vai, io Ben sì, eh, pure. Non lo volevo fare, no, io non ho dato la parola a Sergio, gli ho chiesto come ultima cosa, come ho chiesto a te di spiegare il rapporto realtà creata Dio. Di Era solo che prima di dare la parola di nuovo, e io riprenderei l'ordine di prima, se siete d'accordo, volevo dire le reazioni che a me, che non ci capisco niente, eh, ha creato, gli interrogativi che ha creato questo, questa chiacchierata, perché suppongo che come me ce le abbiano anche altri. Eh, vi ho solo voluto provocare prima di dare il secondo giro. Sì, uh, allora io rispondo alla tua domanda perché è una domanda molto centrale nella questione, se neanche a dire, sotto il cappello post -teista. Qui preciso ancora una cosa, uh, parlerei come si parla in maniera molto attenta nell'ambito del giudaismo, del cristianesimo, si mette sempre il plurale i posteismi, sì, sì, sì. quindi uh, prima è stato citato da Sergio uh, più volte uh, Spong, è uno, uh, certamente quello che ha prodotto di più, quello che è un po', non dico caposcuola perché non c'è una scuola unica, Uh, ma certamente quello che più ha, ha, ha smosso le acque e ha provocato, come è stato il suo passato sempre, ha provocato la Chiesa, per quanto riguarda uh, la Chiesa episcopaliana, a incamminarsi ad una nuova riforma, quindi tutte le sue tesi rappresentano questo ma ci sono altre forme di posteismo in maniera non dico più anacquata ma che sono uh, tentative che cercano di uh, assumere questa provocazione di ripensare il divino all'interno di una tradizione allora, io mi muovo all'interno di una tradizione cristiana però anche qui il cristianesimo è plurale eh, uh, qui teodoro vorrei sottolinearlo mi sembra che un po' la tua visione biblica sia un po' ristretta. Perché ti dico questo? La Bibbia ha tante tradizioni. Tradizione sapienziana, il tuo discorso è scomparso. Ed è una tradizione molto importante. Tanto che Gesù viene chiamato, è l'incarnazione della sapienza. E tu vedi anche la direzione che ha preso la stessa. Maturazione del Nuovo Testamento, cosa porta? Porta Giovanni che è una visione sì, contemplativa. Allora, direi che sì, sì. questa dimensione plurale del cristianesimo è importante in un dialogo sul posteismo. Da un no, momento, e... Paolo, eh, no, che il che la Bibbia abbia una serie di strati diversissimi. Sì, che quello che io dico sia strano la tradizione sapienziale. No, perché il libro della Sapienza Dice quello che dico io da capitolo 11 all'ultimo. Pensa, allora tu, mi... pensa sì. a tutto il discorso sulla creazione che fa il libro della sapienza e allora... alla polemica sul fatto che dalle creature non hanno riconosciuto il creatore. E che caspita! Certissimamente, però anche, vi puoi dire come mai lo spirito incorruttibile abite in tutta la realtà. Non l'ho negato, però io ti chiedo in che senso? Questo ti ho chiesto eh, di previsare. Allora, allora, in che senso? In che senso? È quello che è stato, quella cosa che a te forse non ti va giù, che è la filosofia. La filosofia è il tentativo di dare ragione a questo in che senso qui è scritto così. A me va benissimo la filosofia. Eh, allora, ma anche qui ti direi un'altra cosa il discorso un po' riduttivo che hai fatto sulla filosofia, che già ti è stato detto precedentemente anche da Claudio. In che senso? La filosofia non è Aristotele solo. E tu sai bene che uh, San Tommaso dentro di sé ha queste due anime, che è l'anima la, appunto aristotelica, e gli è costato questo. Uh, specialmente nei confronti della scuola francescana di San Bonaventura, ma c'è una scuola che è sempre presente nel XIII secolo, che è la scuola neoplatonica, ed è imbevuto dentro a questa uh, scuola neoplatonica. Allora... Paolo, mi avete chiesto di provocare e io l'ho fatto, ma Benissimo. noi stiamo discutendo allora di... con Dio. Però, Però ritornerei, beh, è... a dire, a ritornerei a dire queste cose, cioè dentro il cristianesimo plurale, allora, dentro questa pluralità di cristianesi, di pluralità di interpretazione anche della Bibbia da parte della filosofia, direi che ci sono cammini uh, di riflessione che vedono il discorso della alterità in vari modi. Ne cito uno, perché no, qui non possiamo dilungare. Uno, un cardinale, Nicolò Cusano, che ha intitolato un suo saggio Nonna Cusano. Hollywood. E se tu leggi il non Alliud, come leggi anche la docta ignoranza, come leggi anche il Devisione Dei. Cito questo, ma potrei citarti lo stesso San Tommaso proprio per queste due anime, in cui il discorso dell'alterità. Assume dei connotati che non sono riducibili al vis-à-vis, -vis, proprio perché tu stesso hai detto rischiamo di cadere nella individualità e non più nella persona. Ma dall'altra parte, cercano queste letture dell'alterità di ricomprenderle in unità con l'infinito, certo, questo è un grosso problema. Ma è il problema che tu anche nel Nuovo Testamento, quando un Paolo ti dice in Prima Corinti 15:28 «Dio sarà o ofeos tapanta en pasin, tutto in tutte le cose», o Colossesi, che dice «Cristo è tutto». Allora queste espressioni o ci aggiungiamo certamente un po' d'acqua per anacquarle o hanno la loro densità, io... Ecco, post-teista, questa dimensione presente nella scrittura, in filosofi, in teologi della tradizione cattolica, è importante che siano riascoltate. Un'ultima cosa, vorrei rispondere a Sergio. Ma, ma... Anche perché, ma anche perché poi bisognerebbe andare a definire che cos'è tutto. Esatto. Tutto e ciò. Quindi tutto di... andare a parlare non possiamo parlarne facendo di tutto un ergo un fascio. No, no, ma è un tutto che dice la dinamicità che è creaturale. Esattamente. Il tutto di Dio è un tutto, possiamo dire, già realizzato. <ride> la creatura è un, è, un, è, un, è un camminarsi verso. Infatti l'escatologia dice proprio questo. Eh? Bene, ma a Sergio, vorrei dire una cosa, cioè um, nello stesso, ecco, ritornerei anche sull'interpretazione che ha dato del... Advaita Vedanta di Shankara ha eh, un maggiore pluralismo, cioè quando tu mi usi il Maya come illusione è una delle interpretazioni, quella di perché Shankara, infatti. Sì, ma che cosa intendeva Shankara con quello? Che è, è quello che dice San Tommaso nella Summa, che di fronte a Dio la creatura è nulla perché non aggiunge nulla a Dio, non puoi aggiungere all'infinito altro, non c'è altro da aggiungere. E allora questo discorso diventa per San Tommaso come è stato anche per uh, uh, um, uh, San Bernardo, quando lui viene a dire che uh, l'essere di Dio è l'essere stesso delle cose. Ti, tu hai una, una espressività anche nell'ambito della mistica cristiana che è molto simile a quella di, uh, di Shankara, dell'Advaita, tanto che ci sono teologi, teologi benedettini, Lesso, tu hai Mohanina, poi hai desmet hai una marea di uh, gesuiti e benedettini, quelli che io conosco, che attingendo dalle tradizioni occidentali, le hanno eh, ri rilette all'interno proprio del dialogo con la Davida Vedanta. E allora direi, ecco, questa lettura plurale, perché ci aiuterebbe, ecco, la provocazione del posteismo, a dire, ragazzi, non, non dobbiamo andare in Oriente o oh, oh, non dobbiamo andare a spiluccare un po' qui, un po' là, abbiamo già nell'Occidente. E concludo direi questo che se io mi rendo conto come cristiano che le cose che dice non so il, uh, il shankara um, possono essere uh, assunte all'interno di una prospettiva cristiana certamente ma queste commissioni non vanno preferisco una comparazione che fa capire come che beviamo dalla stessa fonte quindi c'è una una comunione, ecco, varie letture. Ecco, direi, posteismo è una provocazione a ridire con maggiore passione, scusate la passione che ci metto adesso, che cosa? Che il cristianesimo è plurale. Hai, hai, dato, hai dato, e questo è bello perché tanto l'avrei fatta dopo la domanda e ve la farò poi a tutti quanti, un aggettivo sul cristianesimo, quindi hai già eh, puntato alla risposta al, alla mia domanda, ecco. E soprattutto ecco, eh, penso sicuramente che, certo, tu dici non andiamo verso l'Oriente ad prendere anche degli, aspe degli aspetti post teistici ma perché non prenderli tutti e, e metterli su un piano e iniziare a vedere quello che è buono di tutti questi aspetti. Cioè, qualcuno l'ha mai fatto? Questa è una domanda, un po' diciamo, un punto interrogativo e forse un vedere oltre, vedere ad un aspetto, se non è stato fatto, chi potrebbe farlo? Allora adesso eh, non so come Teodoro come gestiamo, perché doveva essere Sergio, eh, abbiamo fatto l'ordine, non vorrei… Ah, forse Ma io rispondo fare... poi alla domanda che mi ha fatto Teodoro. E poi ecco, possiamo fare ancora... che ognuno fa domande a cui ognuno risponde a seconda di, di come si sente. Va bene. Va bene, allora alla domanda di Stefano io direi questo, allora innanzitutto non c'è un'autorità che si mette… Uh, né per noi cattolici spero che non venga la congregazione della fede a dire questo non va detto questo non va detto perché l'hanno fatto con Meister Eckhart nome che non abbiamo citato ma che è appunto colui che ci sono maree di studi sui rapporti tra Eckhart rapporti intellettuali certamente Eckhart e Shankara uh, ah, cioè, che, che vanno a nozze tutte e due e, uh, e tutte e due affrontano appunto questo discorso uh, per me è molto bello, quindi uh, ritorno in dialogo con Sergio, uh, perché lo sto approfondendo personalmente perché vorrei scriverci qualcosa. Il rapporto che c'è tra Nirguna Brahma e Saguna Brahma, cioè il Brahma il non relato, il Gugna, che... vuol dire, uh, Gugna vuol dire il legame, non relato, e il, il, il, il Brahma invece legato, che vuol dire... Con gli attributi è molto simile alla distinzione che uh, attraversa i testi di Eckhart tra uh, Gottheit divinità eh, noi potremmo dire la natura divina e le uh, il dio personale cioè le uh, le persone quindi sarebbe il saguna brahma e allora qui risponde anche a Teodora è eh, proprio in quei testi in cui uh, Eckhart Parlando proprio dal punto di vista anche di crescita spirituale, eh, dice eh, abbandonate il, la referenza personale eh, nella preghiera e tuffatevi nell'oceano della divinità. Eh. Adesso ho detto in maniera molto più semplice ciò che dice. Eh, eh, è un'espressione questa, cioè che l'anima la, si incontra proprio nella sua nullità con quel nulla che è la stessa divinità, eh, si trovano, ecco, eh, hanno superato, possiamo dire, questa differenza data dal altro, dal tu, eh. E qui sembrerebbe proprio che la grammatica del tu scompare, secondo me è um, come si può dire, è integrata all'interno di una uh, dimensione, possiamo dire, di, uh, uh, di unificazione, di abbandono, di, uh, che non è di, perdita, eh, non è di perdita, ma certamente c'è una dialettica tra essere tuo e essere tu, essere tuo ed essere tu, questo attraverso Affatti. i testi di Eckert e della mistica, possiamo dire, Cristiana, in particolare la cosiddetta mistica speculativa, eh, e dall'altra la mistica affettiva e nuziale. Queste sono le immagini. Quindi questo, questo è vero. Allora, questo dialogo è molto bello a mio avviso, perché ci aiuta anche a, a, a realizzare che cosa? Il nostro periodo assiale. Noi siamo, secondo uh, Seward e Cousin, nel secondo periodo assiale. Cioè siamo in un momento in cui si sta creando questa consapevolezza universale che ha avuto il risvolto globa del, glo del globalismo economico e così via, però anche il, la, il vantaggio di una comunicazione tra le varie tradizioni. Quindi, quando ho detto peschiamo nell'Occidente, non andiamo in Oriente, non è dire tagliamo. No, no, è per dire che quanto più siamo noi stessi. Nella, nella radice più profonda, tanto più entriamo in dialogo con gli altri. E quanto più entriamo in dialogo con gli altri, entriamo in dialogo con la profonda radice che ci accomuna, che è appunto Dio, eh, il divino, quello che volete chiamarlo. Ecco, Questo è un po' quello che volevo un po per rispondere sia a Stefano che a Sergio su quelle due punte che dicevo. Ma io provo a rispondere alla domanda cosa penso dalla mia prospettiva di pastore e protestante del posteismo, dovrei dire dei posteismi di quello che ho letto finora ovviamente, ma prima di, di quello volevo ancora fare una brevissima incursione su questa questione dell'Advaita Vedanta. C'è ovviamente Shankara che ha questa visione di non dualità, dopodiché c'è Ramanuja e c'è Nagarjuna dove questa visione dell'unio mistica è più vicina alla visione cristiana per certi aspetti, ma un giorno forse si potrebbe avere come tema solo quello perché è un tema molto vasto, però voglio dire, eh, Shankara secondo me dice quello che, che ho detto prima non credo che sia interpretabile molto diversamente, mentre Ramanuja e Nagarjuna sì non ho nessun problema io ad attingere dal volo che mi viene da altre tradizioni religiose e culturali faccio un esempio eh, quando si parlava di Ram Mohan Roy lui e altri una volta che hanno avuto la Bibbia in mano e hanno rifiutato il Cristo dei colonialisti perché non coincideva con quello dei Vangeli che hanno letto per esempio c'è qualche critica importante che io faccio mia da cristiano quando ci dicono avete costruito di più sulla morte di Gesù Cristo, che sulla sua vita, io questo la colgo come una critica fondamentale importante. Però torniamo alla questione, cosa penso da una prospettiva protestante in quanto pastore del post-teismo? dei post-teismi per quanto ne ho letto finora, perché è una galassia pure quella ormai, possiamo dire. Allora, io sarò un po' duro forse per certi aspetti, ma eh, ho un po' questa impressione che i teologi cristiani che sposano le tesi del post-teismo è, è come se in qualche modo ci trovassimo di fronte a un ribaltamento del concetto di salvezza. In che senso? È come se si passasse eh, dall'idea che la salvezza dell'essere umano dipenda da Dio a un'idea capovolta, cioè l'opposto, che la salvezza di Dio dipenda dall'essere umano. Mi spiego in che senso? Eh, e insomma, è come se Dio da solo non ce la facesse in questo tempo. Il teologo post-teista mi pare come uno che, di fronte al fatto che oggi troppe persone eh, non sanno che cosa farsene di Dio così come lo annuncia il cristianesimo, ritenga che l'unica strada possibile per salvare Dio sia quella un po' di presentarcelo in maniera diversa, talvolta a rischio di stravolgerne l'identità. Insomma, è uno che vuol salvare l'idea di Dio rendendola in qualche modo accettabile ai contemporanei. Questa è un po' l'impressione che io ho avuto leggendo alcuni autori. Poi aspettiamo altre eh, espressioni. Però io voglio dire questo, se questo per alcuni è l'intento, cioè salvare Dio, salvare l'idea di Dio in un mondo nel quale di Dio non gliene frega più tanto a tanti, eh, dobbiamo pensare che la rappresentazione di Dio e Cristo presentata dal cristianesimo suonava inaccettabile anche ai tempi di Paolo. Pensiamo alla prima lettera ai Corinzi, eh, quando lui dice che noi predichiamo Cristo crocifisso che per i giudei è scandalo e per i greci, gli stranieri, i gentili è pazzia, no? Oppure tu citavi prima il fatto che Paolo eh, citava Arato di soli, no? e lui ci viviamo e ci muoviamo, eccetera, eccetera. Il famoso discorso di Paolo all'Aeropago, Atti degli Apostoli, capitolo 17, ecco, Paolo cerca di fare un lavoro di inculturazione. Vede il famoso, eh, il, al Dio ignoto, dice colui che voi ignorate, io ve lo annuncio, e tutto va bene, ci tarato di soli, cerca in qualche modo di fare un ottimo lavoro. Quello che la missione dovrebbe imparare a fare è l'inculturazione però non appena comincia a parlare di resurrezione, gli viene detto, su questo ti ascolteremo un'altra volta. Insomma, annunziare Dio, annunziare Gesù Cristo non è difficile solo oggi, lo era già all'epoca di Paolo, se Paolo diceva quello che ha detto. E quindi... Però qualcuno gli diede retta, eh, Sergio, qualcuno non fu del punto pallito sì, il ma ancora oggi qualcuno ci dà retta, questa è la, la cosa che, che io credo sia importante. Io posso dire questo, dalla mia prospettiva, per me vale ancora fortemente quello che Paolo dice nella prima lettera ai Corinzi, quando dice «Se Cristo non è risuscitato, allora vana è la nostra predicazione e vana è la vostra fede». Io credo fermamente in questo e allora a me sembra più coerente se io ormai non so che farmene di questo modo di parlare di Dio, delle scritture cristiane, dei Dieci Comandamenti, dell'Incarnazione, e mi piace così tanto questa immagine di Dio che è, è perfetta, che trovo nell'Advaita Vedanta, io trovo molto più coerente che io abbracci quell'altra fede piuttosto che in qualche modo, voglio dire, alla fine è meglio cambiare fede che cambiare la fede, dal mio punto di vista, per renderla accettabile ai nostri contemporanei. Questa è un po' la mia visione sulla base di quanto ho letto finora. Spero di essere convinto da altre eh, letture successive. Poi volevo dire ancora una cosa a Claudio riguardo a quello che diceva sul teismo che sostanzialmente eh, ha esportato questa idea di Dio colonialista che non va bene, eccetera, eccetera. Non è del tutto vero dal mio punto di vista, perché eh, in certi contesti, a parte il fatto che sono nate le teologie africane cristiane, le teologie indiane cristiane, per esempio in India, che è il, il paese di cui mi sono occupato di più perché ho messo insieme i miei studi precedenti e quelli successivi, è successa una cosa interessantissima, pur rifiutando il Cristo annunciato dai missionari che intendevano trasformare appunto gli Hindu non solo in cristiani ma possibilmente in britannici questo lo diceva molto bene Gandhi insomma quando uno si convertiva aveva da una parte una bottiglia di gin e dall'altra un pezzo di beef quando diventava eh, cristiano la cosa interessante è che pur rifiutando il Cristo dei colonialisti quando si sono confrontati con le scritture e hanno conosciuto il Cristo dei Vangeli questo in certi luoghi è diventato dinamite pensate ai Dalit voi sapete, col sistema delle caste che c'era in India, a un certo punto Gandhi ha cercato di nobilitare eh, le ultime caste chiamandoli Arijan, i figli di Dio, il popolo di Dio, e questi a un certo punto si sono arrabbiati e dicono ma, «Ma chiamateci piuttosto Dalit, gli spezzati, perché non è che mi dai un nome più bello e questo mi cambia la vita». E Ecco, questi quando hanno incontrato il Cristo dei Vangeli, hanno detto «Lui». È uno spezzato come noi. E ci sono stati questi, queste riflessioni, è nata questa teologia da lì, molto interessante. E, e, e chiaramente qua non siamo nel post-teismo, siamo in un confronto con questo Dio incarnato eh, in Gesù Cristo, il Cristo dei Vangeli. Allora io non sarei così rigido nel dire che eh, là dove c'è il teismo allora abbiamo un certo modello che è quello occidentale. Non è vero. Il pluralismo teologico cristiano ha dato vita a teologie africane, a teologie latinoamericane, a teologie indiane. Quindi diciamo, non mi trovo molto d'accordo su quello che, che diceva prima Claudio, poi magari può spiegare meglio cosa intendeva più ampiamente. Ecco, eh, questa sostanzialmente è la mia idea per il momento del, eh, dei post-teismi con i quali fino adesso mi sono confrontato non mi convincono più di tanto. Da un punto di vista pastorale, eh, io non so come utilizzarlo, francamente. Quando io da cappellano eh, sono al capezzale di una persona che mi chiede di pregare per lei, di pregare per la sua guarigione, io continuo a farlo e credo che sia importante. Quando tu mi dici che io non posso più pensare a un Dio che interviene, a un Dio che compie i miracoli, a un Dio... Allora, io credo che per me sia ancora importante questo e importante anche per gli altri, dopodiché anche nel percorso di malattia la richiesta di preghiera evolve in maniera diversa. Ma io francamente non posso fare a meno di un Dio al quale posso rivolgermi dandogli del tuo. Ecco, io per quanto sia affascinato dai sistemi religiosi e filosofici che ho studiato e dell'India, eh, non ne sono stato conquistato al punto da far mia una visione di Dio così ralefatta e, e così poco intima e personale e ritengo ancora importante eh, potermi rivolgere a Dio con la preghiera e poter chiedere a Dio per me come per gli altri è qualcosa che per me è irrinunciabile Dopodiché, se questo può essere inteso come una forma ormai non più praticabile di fede, lontana dal mondo, non lo so, ma credo che lo sia stata anche ai tempi di Paolo, ecco. Mm. Poi ben vengono nuove forme, nuove, nuovi modi per annunciare Dio, per incarnare la sua parola, per renderla più vicina ai nostri contemporanei, ma eh, il posteismo per il momento non mi ha convinto. Um... Fratello Claudio. È scomparso, ecco, eh, no, è scomparso di nuovo perché sembra abbia un problema con la batteria però nel frattempo eh, sono arrivate eh, alcune domande allora la prima che eh, ve la dovrei mostrare sullo schermo vediamo se appare eccola qui fatta dal eh, da signor Daniele, e nel paradigma teista è evidente il dialogo personale fra Dio e la creatura umana. Nel modello post-teista sembra svanire questo dialogo tu a tu, tipica delle scritture. Come gestire questo cambio quando l'esperienza dei fedeli è fondamentalmente di dialogo? Mi sembra che sia questa una delle critiche al post-teismo. E lascio a voi che siete i due esperti, ecco. A, a rispondere a, a Daniele, ecco, ma io intanto non mi reputo esperto, però mi sento di poter dire che appunto mh, questo è uno dei miei problemi con il posteismo: Beh, che, che eh, reputa abbastanza inutile tutto il discorso della preghiera di domanda. Mh? E, e, e tante altre cose. Questo è uno dei miei problemi, anche pastorali, di accompagnamento e di servizio alla mia comunità. E quindi, appunto, io riconosco il problema. E, eh, e chiedo a Paolo invece, che si, si, si <ride> dice posteista, come risponde. Stefano, se puoi rimettere di nuovo la domanda, così sì, certo. mi, mi aiuta a, a focolare. Allora, a questa domanda uh, faccio uh, due introduzioni brevi. La prima è che Henri Lesson non riusciva a dormire la sera, cioè era un una, una crisi per lui da Benedettino, abituato appunto alla sua preghiera monastica, preghiera salmodica, eh. tu, tu, tu è il tutù, possiamo dire, della preghiera salmodica. E dall'altra parte, Henri Lessot che si uh, ribattizzò Abishik Tananda in di questa uh, esperienza appunto advaita della tradizione uh, appunto orientale uh, che aveva appunto come suo paradigma una, uh, una forma... Uh, di, uh, di, di silenzio, di unificazione, non più personale. Aborrisco il termine impersonale e preferisco transpersonale. Cioè il Brahman, il Nirguna Brahma, rimanendo in discussione, non è meno personale. È più che personale ed è interessante che proprio questa interpretazione del nirguna brahma come impersonale ha di fatto influito la interpretazione anche di shankara ma chiuso una parentesi allora vorrei dire questo uh, enri le so non dormiva ma poi alla fine cosa è successo è successo che verso pochi pochi mesi prima di morire è riuscito a trovare una sua sintesi Ora, parliamo in maniera più diretta. Nella mia... io non sono a oh, Lesso, però, dato che è un'esperienza che faccio anch'io e da anni che do corsi di esercizi proprio su questa linea post-teista, ti direi che è un dialogo continuo uh, tra queste due prospettive. Allora, nella mia vita personale, eh, non, non sono pastore al 100%, perché... Uh, mi occupo di altre cose ma certamente seguo le persone nel dialogo anche di uh, spirituale il grande problema e credo che voi pastori teodore e altri l'abbiate sempre ascoltato questo problema ma quando prego sto pregando a me stesso o veramente a dio sto pregando questo è il problema della vita spirituale me la sto cantando addosso e allora cosa succede il modo per risolvere questo è guarda vai dallo psicologo che ti aiuta a disincagliare la nave allora direi che il cammino a me ha aiutato moltissimo il cammino di una preghiera silenziosa che si indirizza verso questo non eliminazione del tuo, io continuo a leggere i salmi, continuo a celebrare Messa, a, a, a pregare anche per mia mamma. Ho chiesto preghere per me quando ero all'ospedale, quindi ci credo. però all'interno di una la chiamerei, come dice Ricœur uh, la deuxième naïveté, cioè è così. Ma ci sono arrivato, eh, e adesso posso utilizzare le stesse cose della mia esperienza spirituale passata, quindi la preghiera, però in un orizzonte diverso. Io mi trovo in un orizzonte diverso e sono molto contento perché? Perché ho scoperto che cosa questo contatto profondo con la vita, il vivente, ma dire ancora più la vita, perché Dio è transpersonale. Per quale motivo? E qui sono d'accordissimo con Paul Tilly, il quale nel primo volume della sua Sistematica dice appunto in che modo intendere Dio personale? In quanto rende possibile la personalità dell'essere umano. È la condizione di possibilità. E qui, Sergio, ti risponderei anche, eh, alla luce di quanto diceva la domanda, anche al problema della salvezza. Ora ehm, direi questo che eh, Dio è colui che fa sì che la, la creatura sia capace e interesse di salvezza, capace di salvezza. La tua fede ti ha salvato, dice Gesù. All certo. Allora, te lo dice anche, il, credo che sia Sapienza 2,16, dove le cose sono portatrici, portatrici di salvezza, la traduzione che noi abbiamo adesso della CE del 2008 è molto bella allora direi, questa visione a me personalmente mi ha fatto maturare in quello che è il mio rapporto con Dio passando da un registro di eteronomia a un registro di relativa autonomia cioè Dio che mi dice, prendi la tua vita in mano, perché ti ho dato la capacità di amministrare questi talenti allora il Dio impotente, eh, io sono restia a questa visione del Dio troppo debole che sembra quasi che gli sia caduta la pressione. No, sono d'accordissimo, come rifiuto anche quella citazione di Elivise, Dio era lì, sì, uh, è bella, è bella, capisco, però uh, mi trovo più d'accordo con Rani, il quale, ma se anche Dio gli va male come gli va male a me, allora siamo tutti, in... scusate, sì. allora, allora da un lato non tornare al discorso del Dio n'ipotente, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. ma credo che il registro di colui che rende capace eh, tutte le cose che siano, eh, secondo me, a me ha aiutato. Allora, le due preghiere, preghiera al Tu di Dio, preghiera all'Io sono, non sono o l'una o l'altra, ma et, et. E questa possibilità, forse da cattolico riesco un po' meglio, cattolico romano, sempre dire due cose insieme mm -hmm. uh, uh, et, et, aiuta un po' di più perché noi ci sguazziamo, questo, et, et, ma non tutti riescono, et, et. e dall'altra parte anche per me è una tensione. È una tensione che sta, però, portando alcuni frutti, e lo vedo, e qui chiudo. Uh, e quindi un'altra cosa, Sergio, io non so, forse perché uh, la gente va dove trova l'affinità, io trovo persone, una centinaia di persone che di, finalmente mi trova e non è soltanto un dire, beh, vieni qua che ti do un Dio alla tua mano così che riesci a credere. Per me, te lo dico, Sergio il Credere in un Dio ineffabile alla, alla Eckhart mi ha reso, caro mio, più responsabile della vita, Bene. allora certo uno di e su questo veramente, e questo vorrei dirlo ai cosiddetti poste, post i posteisti e le posteiste. Non siate fanatici, per favore perché trovo un certo fanatismo o oh no, si deve fare come quelli che hanno, lo, hanno uh, io, lo yoga, devi fare lo yoga perché lo yoga piano ognuno ognuno, ognuno trova il suo sentiero la cosa bella è ciascuno entri in sintonia con quello spirito eh? e tu Teodora lo sai che eh, Paolo poteva continuare a predicare quanto voleva 24 ore in 7 giorni alla settimana, ma se non c'era lo spirito che faceva aderire le parole dell'annuncio al cuore, nulla sarebbe successo. Lo spirito in me che fa sì che io aderisca al verbo esterno. Eh, scusate se vorrei che dessimo lo spazio a fratello Claudio che con i suoi problemi non ha avuto il, il suo turno. No, fratelli Claudio sarà velocissimo perché il telefono si sta di nuovo spegnendo. Ho un problema di batteria, devo cambiare telefono. Eh, allora, io non, ehm, non mi definisco neppure post-teista. Io mi definisco piuttosto come una persona che cerca, che si è convertita attraverso dei percorsi forse un po' strani, un po' particolari, camminando con i costici, camminando con gli immigrati, che si riconosce nel Gesù storico, nel Gesù de, della Chiesa e nel Gesù degli Evangeli, che si riconosce molto meno nelle costruzioni teologiche di tipo occidentale che sono state costruite attorno. E io quello che cerco di trasmettere, ad esempio, quando mi sono trovato accanto a mia zia moribonda, che mancavano pochi minuti alla sua morte, io le ho preso la mano e le ho detto, poche ore in realtà, lasciati andare, vai. Io non le ho detto vai al padre o vai, vai. Tu sei una creatura libera e ora sei pienamente libera. Certo, io al du dell'organetto chassidico non rinuncio. Eh, al tu io non rinuncio, ma è un tu che sento accanto a me nella lotta e che non è ora onnipotente, ma che sta lottando insieme a me per cambiare questa proiezione che chiamiamo mondo e farla aderire a alla giustizia, alla libertà vera e in questo lui è implicato ed è implicato fino in fondo. L'autonomia del mondo è in fondo l'autonomia che il mondo si è guadagnato ma che non sa gestire e che non vuole gestire. E lui, il tu che sta accanto, è colui che provoca a gestire. Il bambino impiccato e il Dio lì è un Dio tragico, ma non è debole, è un Dio provocatore. Il Dio debole è quel Dio che lascia le cose come stanno, il tu che lotta insieme a me e che insieme a me, insieme a te, insieme a noi aboliamo finalmente questa idea del Dio e passiamo al noi come pluralità, come complessità è il Dio che provoca che stimola a cambiare e a trasformare e a trasformarci in Lui e con Lui cioè quello che io non riesco più ad accettare è un Dio statico, è il Dio ente perfetto, il sommo bene, l'essere perfettissimo. Questo non riesco più ad accettarlo, ma non ho nessun problema a camminare con coloro che questa visione accettano. Cioè io con noi... Con il diverso da me sono abituato a camminare se ci sono due persone teologicamente diverse siamo io e teodora eppure stiamo camminando insieme stiamo cercando di costruire un progetto di chiesa insieme con tutte le nostre diversità e grazie alle nostre diversità perché poi siamo tutti uomini di mondo. proprio. Si è bloccato. Mi sa che si è bloccato. Sì. Mi sa anche che forse dobbiamo bloccarci noi perché abbiamo di nuovo sforato. Abbiamo sforato un pochettino e... ampiamente. È un'ora e 22 che... che prende il nostro discorso, ma anche molto bene perché eh, ci siamo proprio trascinati su, su, queste, su proprio queste due domande come parlare di Dio e come parlare a Dio che non sono eh, proprio sì. due domande banali vai, e, mi... scusa Stefano vai vai dicevo eh, a questo punto visto che ci sono davvero tante altre cose da dire lancio quindi eh, la proposta ecco, di poterci rivedere magari in una successiva eh, volta anche perché e parlare di Dio e parlare a Dio e non, è, non è davvero semplice e ci sarebbero un'infinità di cose da dire, e se per, per, sia per Paolo che per Sergio. Per Sergio va bene, ecco. L'invito noi ve lo rifacciamo e in una seconda puntata perché. Davvero, qui siamo un'ora e ventitré. Abbiamo eh, anche perché mano a mano ci saranno, magari, anche delle altre domande, ecco, eh, da parte ecco del, di chi ci seguirà anche in differita, eh, che possiamo magari proporvi la prossima volta, Stefano. Eh. Uh, forse è, è bene custodire le domande che hanno fatto, così che se dovessimo rivederci, uh, partiamo un po' da queste domande e poi va bene. Si fa il discorso e altre domande certo. possono essere aggiunte. Ma Continua. io direi addirittura che le domande Sergio ce le manda, cioè le mandi a me, io le, le, ne faccio un po' di dossier e lo mando, perché Stefano. ma credo che questo riguardi anche noi, cioè anche noi cinque oggi, siamo arrivati con idee diversissime, con attese diversissime e probabilmente a quest'ora e mezza insieme ci fa riflettere, ci provoca che credo poi era, era lo scopo no? perché sapevamo benissimo di mettere insieme persone che avrebbero fatto scintille ma non volevamo dare il contentino volevamo ma dare... <ride> il io però vi lascer lascerei con due immagini diverse che sono venute entrambe da quello che avete detto una è quella della grande mistica e qui, Sergio, eh, lo dicevo tempo fa, proprio con, con gente della, della chiesa valdese, che è stata la mia chiesa, non lo è più, tante volte noi ce l'abbiamo con la mistica perché c'è questa mistica della scienzio anime in Deo, no? che, che ci fa venire l'infantigliole, il, il, diremmo a Roma. Ma esiste tutta un'altra mistica, che è la mistica sponsale, che invece è accettabilissima anche in un'ottica evangelica ed è quella mistica, e noi sappiamo bene, insomma, tutti noi sappiamo cos'è l'amore anche se in maniere diverse, che l'amore non assorbe, al contrario esalta, però unisce, no? Cioè l'amore fonde e tu fondendoti nell'amore scopri di essere più te stesso e non meno te stesso. E l'altra immagine, scusatevi l'ultima, no, ma se no non sarei, non, non sarei quella maniaca della Bibbia che sono, è l'immagine della benedizione. E qui ci ritroverà Paolo. Cioè, eh, I biblisti parlano di una demitologizzazione della Bibbia, parlando in particolare proprio dei capitoli della creazione, e dicono che... Eh, a differenza dei culti pagani, della mentalità pagana in cui il mondo è bello perché rispecchia quello che avviene nei cieli, nella Bibbia il mondo è bello perché Dio l'ha benedetto e la benedizione è proprio questo, Dio che dice va bene, vai, fai la tua strada, io sono con te, ma fai la tua strada e in questa strada mi trovi accanto. Ecco, io spero che lui sia, come è stato sicuramente accanto a noi in questo nostro primo scazzottarci, ci... No, no ci ma non è uno scazzottarci. Per... Beh, vabbè, una strada di non di uniformità, ma di capire ognuno le ragioni dell'altro. La concordia di Logien, Sergio, eh? la grande novità metodologica della concordia di Logien. Tu sai quanto mi sta a cuore E eh, per che questo ti ho provocato dicendola. <ride> cioè, non chiederci chi di noi ha ragione, no. ma cosa vuoi dirmi tu quando mi dici ciò che dici. Certo, Perché certo, siamo tutti certo. in un mondo più grande di noi. Certo, certo, certo. Grazie a uh, Teodora e grazie anche a Stefano. Grazie, Sergio. grazie, Sergio. grazie a Paolo, Claudio, teodore e Stefano. Grazie a voi allora sappiate che starete riconvocati. Va bene, va bene, grazie, grazie tante. Cioè, Buonasera Ciao a tutti, buona ah, seata a tutti ah, quanti. Buona ah, cena. Io la salvo.